Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di Pai Tech, l'azienda di sistemi per il pagamento elettronico per il vending e ci troviamo in compagnia del suo CEO Gianmarco Bruggini. Gianmarco bentornato anche tu dopo ben quattro anni dall'ultima Venditalia. Grazie Fabio, per noi è stato un grandissimo piacere poter rientrare dopo beh, tutto quello che abbiamo vissuto in questi anni e poterlo fare insieme a tantissime persone, clienti, ma soprattutto anche a tanti, tanti amici, tanti colleghi di questo settore. E quindi è stata soprattutto una grande occasione per ritrovarsi, per riabbracciarsi o perlomeno potersi riparlare, ma anche ecco, e soprattutto per mostrare quelle che sono le vostre tante novità destinate al mercato del vending. Assolutamente sì, dopo tanto tempo abbiamo portato avanti tanti progetti anche durante questo periodo di confinamento per citarne solo alcune abbiamo sicuramente portato avanti e sviluppato sempre di più la tecnologia di elettronica di pagamento con il nostro sistema Opto eh, che non è più ormai solo un sistema di pagamento, ma sempre di più uno strumento, una piattaforma per comunicare, per raccogliere informazioni e quindi per interagire col distributore e chiaramente col consumatore. Inoltre eh, l'andamento, la richiesta sempre più eh, massiccia che abbiamo avuto in questi anni per il pagamento elettronico e anche per il pagamento con carta ci ha fatto eh, andare a proporre un vero e proprio POS che eh, in diverse applicazioni e in diverse situazioni aiuta a ridurre la dipendenza eh, del, del contante. Dico questo eh, anche se noi, come immagino tutti sanno, continuiamo a investire e a proporre soluzioni nell'ambito della monetica, quindi del pagamento con monete con banconote nelle eh, varie forme, rendiresto, validatori, accettatori, eccetera eccetera. Per ultimo, eh, annunciare anche da qualche settimana, mese, abbiamo immesso sul mercato una nuova, eh, una nuova chiavetta eh, chiamata PIT2, che oltre ad essere totalmente compatibile con i lettori e con i sistemi che sono eh, già sul campo da tantissimi anni e che stanno comunque continuando a lavorare con la massima soddisfazione, contiene delle importanti nuove funzionalità, soprattutto in termini di sicurezza eh, e di usabilità. Diciamo che proprio in merito a questa chiave... Possiamo dire che è perfettamente inclonabile. Chi, chi vivrà vedrà quello che possiamo dire noi è che abbiamo introdotto eh, anche in seguito a diverse come dire, inquietudini eh, da parte di clienti e non clienti, eh, delle nuove funzionalità che rendono lo strumento sempre più sicuro anche di fronte a nuove tecnologie di hackeraggio. Gianmarco, grazie, sei stato assolutamente coinciso, veramente molto breve e rimasto dunque nei tempi televisivi che ci, ci diamo ogni qualvolta, ci rivediamo dinanzi alle telecamere e al microfono di vendintv.it. Diamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica per potervi contattare nel caso in cui si desiderino uh, delle informazioni e entrare in contatto con Dunque con voi e chissà aprire delle relazioni commerciali. I siti sono i soliti eh, www.pitech.it o pitech.eu Importante anche sapere che da, una, da circa un anno a questa parte abbiamo aperto un vero e proprio e-commerce dove i nostri clienti possono acquistare tutti nostri, tutta la nostra gamma di prodotti a delle condizioni particolarmente vantaggiose per cui vi invitiamo anche ad esplorarlo e a vedere se trovate eh, delle, delle occasioni a voi propizie. Grazie Gianmarco, noi allora continuiamo per presentarvi altre novità viste qui a Venditalia 2022, noi ci rivediamo prestissimo, ne sono certo magari con un eh, Vending Focus i, i, i nuovi webinar che eh, stiamo realizzando con i tanti attori della distribuzione automatica Ci conto Fabio, un bello vederti qua Grazie anche per me e anche per tutti loro, amici non andate via, noi continuiamo.